Ciao amici di MyFootballJersey Oggi torniamo in Inghilterra per vedere un'altra maglia strepitosa la terza del Tottenham per la stagione 22-23 in edizione player, la maglia indossata dai calciatori La terza maglia Nike Tottenham 22-23 introduce un look abbagliante in turchese scuro con accenti e rifiniture in bianco e nero La caratteristica distintiva della nuova terza maglia degli Spurs è una stampa grafica astratta che copre l'intera maglia. I loghi sono completamente bianchi, inclusa una versione monocromatica del badge Spurs. Completano il look un girocollo nero e polsini metà neri e metà turchese scuro. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione Fan è pensata per il fisico dell'atleta. Non so a voi, ma secondo me questa maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, fatta veramente molto bene, con un tessuto nella versione player molto bello, molto ricco, con tutte le patch attaccate nel modo giusto, dei colori brillanti. Il costo lo vedete qui sopra e vi ricordo che in descrizione potete trovare anche un link per ottenere un buono da 3 dollari che poi potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Fatemi sapere cosa ne pensate della maglia e nel frattempo spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!